Ariete, il 2019 sarà l'insegna della gioia, dell'espansione, della fortuna e dei riconoscimenti. Cari amici dell'Ariete, potrete sperimentare un nuovo modo di affrontare la vita. Vi osserverete di nuovo ridere, scherzare e la cosa vi sorprenderà positivamente. Avete superato dei momenti duri, ma ora finalmente si apre un nuovo varco e in particolare da marzo in poi Urano lascerà definitivamente il vostro segno e vi farà tirare un sospiro di sollievo. I cambiamenti che vi hanno scombussolato negli anni passati si stanno pian piano integrando nella vostra vita e un nuovo centro, una nuova stabilità vi danno forza e vi fanno sentire sicuri di voi stessi. L'estate vi porterà grandi doni, con i sostegni potrete recuperare moltissime energie e tanta voglia di vivere. In questo anno i nati nel segno dell'ariete saranno chiamati ad affrontare impegni lavorativi con disciplina e costanza e potranno ritrovarsi a gestire nuove responsabilità. Nel corso dell'anno molti sforzi e impegni del passato potranno finalmente arrivare a coronamento. I nati sotto questo vigoroso segno potranno rinnovare la loro leader leadership e sviluppare nuove competenze relazionali che si potranno esprimere principalmente in campo lavorativo. Nel corso dell'anno i viaggi potranno essere favoriti da un bellissimo giovane nonno a casa che stimolerà anche studi e formazioni. Febbraio aiuterà i nati sotto il segno della riete a trovare un modo più diplomatico di comunicare e tale sforzo porterà ottimi frutti sia in campo relazionale che in campo professionale. Dal 7 marzo Urano lascerà il segno dell'ariete e anche i nati nell'ultima decade potranno sentirsi più leggeri dopo le irrinunciabili spinte al cambiamento e alla trasformazione interiore vissute tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019. Aprile potrebbe portare qualche piccola incomprensione che verrà facilmente superata grazie alla regale entrata di Venere nel vostro segno che vi renderà affascinanti e carismatici. Da maggio finalmente anche i nati nella terza decade potranno godere dei prove che porterà loro gioia, fortuna e tante belle novità. Nella seconda parte del mese, gli amici dell'Ariete potranno dedicarsi con soddisfazione alla famiglia e ad attività collegate alla casa, prendendo in mano qualche compito tralasciato nei mesi passati. A partire da maggio i nati nella terza decade potranno doversi confrontare con regole che potrebbero dare un certo senso di oppressione. Il consiglio è di lasciare libero sfogo alla creatività per elaborare nuove strategie e scovare nuovi percorsi mai battuti fino ad oggi. Nella prima parte di giugno fate attenzione alle spese e non lasciatevi tentare da progetti o investimenti troppo lusinghieri, ma analizzate nel dettaglio ogni opportunità prima di intraprendersi definitivi. La seconda parte di giugno potrà portare i nati nella terza decade a delle piccole intemperanze, mentre gli altri amici della riete si sentiranno di nuovo rasserenati dopo essersi sfogati nella parte precedente del mese. Luglio, soprattutto nella prima quindicina, sarà favorevole per le comunicazioni e tutto ciò che è collegato alla creatività. Sarà più semplice portare a termine progetti e il grande trigolo di Mercurio e Giove sosterrà i nati nel primo segno di primavera dando loro speciali soddisfazioni. La seconda parte del mese si potranno rimettere un pochino i remi in barca e rimandare scelte affettive ad agosto, mese in cui Venere tornerà a sostenere gli impulsivi arieti. Agosto, soprattutto a partire dal 12 del mese, con Mercurio che dopo breve retrogradazione ritornerà in Leone, sosterrà a Venere anche leonina e gli arieti potranno godere di grandi riscontri positivi, sia in campo intellettuale che in campo affettivo, migliorando fiducia in loro stessi e stabilizzando successi già raccolti nella prima parte dell'anno. Settembre vedrà molti erieti buttarsi a testa bassa nel lavoro e potrà anche essere una fase in cui riusciranno a dedicarsi ad attività di servizio, vivendolo però con gioia ed allegria. Sono sconsigliabili discussioni con il partner e limitare l'impostazione di nuovi progetti o nuove società. Sarà molto stimolata. Il canale verbale potrà essere quello favorito per condividere con il partner le proprie spinte. Ma attenzione agli eccessi di reattività e cercate di attingere al vostro personale serbatoio di tolleranza per sopportare delle situazioni che potrebbero sembrarvi apparentemente ingestibili. A partire dalla fine di ottobre i nati nella seconda decade dovranno riguardare alcuni aspetti della loro vita e forse rielaborare piani lavorativi e progetti a lungo termine. Ma non preoccupatevi troppo, il sostegno di Giove, appena passato, vi aiuterà anche nei momenti apparentemente più complessi. Novembre vi vedrà ritornare su alcune vostre posizioni o scendere a più miti consigli, anche in campo finanziario. Ma tutto avverrà con il sostegno di Venere, che vi renderà felici a livello affettivo e sicuri delle vostre capacità seduttive. Dicembre sarà un mese di massima lucidità, con il sostegno di Mercurio tornato diretto. Avrete modo di tirare le somme dell'anno e vagliare con estrema chiarezza il percorso vissuto e, dove necessario, tagliare i rami secchi che non danno più frutti per ottimizzare le energie e ripartire per un 2020 di grandi trasformazioni.